Buongiorno a tutti, in questa attività creeremo il nostro primo elemento su Wikidata. Ogni elemento su Wikidata ha una propria pagina dove vengono raccolti tutti i suoi dati e un identificatore unico, ad esempio nella pagina Duomo di Milano, che è questa. Noi possiamo vedere l'identificatore unico dell'uomo di Milano che è questa seguita da un numero più le etichette ovvero i nomi che vengono dati a questo identificatore nelle varie lingue in italiano l'etichetta è duomo di milano e poi ci sono tutte le etichette in tutte le lingue che sono state inserite per questo elemento inoltre ci sono una serie di dichiarazioni che vengono fatte riguardo al Duomo di Milano e ci danno delle informazioni, ad esempio la data di, di fondazione o di creazione, da chi prende il nome, in che paese è situato il Duomo di Milano, in quale comune, in quale diocesi, eccetera. eccetera. Ora noi vogliamo, vogliamo creare la pagina di un elemento che ancora non esiste, quindi come prima cosa dobbiamo assicurarci che questo elemento non esista cercandolo nella, nel campo di ricerca qua in alto. Ora io voglio creare la pagina della chiesa di San Bartolomeo a Fuipiano, che è un paesino della provincia di Bergamo in Valle Valleimagna, quindi cercherò Fuipiano nome del comune più chiesa ad esempio vedo che Chiesa e Fui Piano non mi dà nessun risultato. Per essere sicuro provo Chiesa San Giovanni Fui Piano o anche San Giovanni Fui Piano. L'unico risultato che esce in questo caso è Fui Piano al Brembo frazione italiana della provincia di Bergamo e non è quello che sto cercando perché non è la pagina di una chiesa. Quindi creerò un nuovo elemento cliccando su Crea nuovo elemento. L'etichetta sarà Chiesa di San Giovanni Battista. Descrizione chiesa di cui piano. Se ci fossero degli altri nomi con cui questa chiesa è nota, potrei inserirli qui nel campo alias. E clicco crea. Bene, ora ho creato il nuovo elemento, la cui etichetta è San Giovanni Battista e il cui identificativo unico è questo, però... Ho soltanto una scheda vuota con un identificativo e un titolo, quindi devo aggiungere le dichiarazioni fondamentali che diano almeno le informazioni di base. Quindi clicco Aggiungi dichiarazione. La prima dichiarazione che la piattaforma mi propone è istanza di, ovvero di che tipo di cosa, di che, oggetto, di che tipo di oggetto stiamo parlando. In questo caso stiamo parlando di una chiesa. Scrivo chiesa. Potrei selezionare edificio religioso cristiano, ma vedo che c'è anche chiesa cattolica, luogo di culto cattolico per il più specifico, quindi scelgo questo e pubblico. Benissimo, abbiamo fatto la nostra prima dichiarazione, aggiungiamo altre dichiarazioni di base, la seconda che ci propone la piattaforma è paese, lo seleziono, Italia. Italia ce ne sono diverse, diversi item hanno come etichetta Italia, ma interessa lo stato dell'Europa centro meridionale, quindi lo seleziono e pubblico, di nuovo, unità amministrativa in cui è situato, è il comune di Fuipiano, quindi Fuipiano Comune italiano, tra queste possibilità. La scelta giusta è la prima, Fulpiano Valle Magna, pubblica come ultima dichiarazione. Servirebbe una fonte per le affermazioni che ho appena fatto. Quindi, io ho trovato questo sito del comune di Fulpiano Valle Magna, che mi spiega dov'è la chiesa, com'è fatta, eccetera. Quindi, posso selezionare l'url e copiarlo, poi torno su Wikidata e aggiungo la dichiarazione descritto nell'url, pubblica, benissimo, e ho creato il mio primo elemento Wikidata,